Cameron Dallas e Giorgia di Uomini e Donne stanno insieme? Tutta la verità sul bacio a Milano. Cameron Dallas, la nuova fidanzata è Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne è diventata la nuova fidanzata di Cameron Dallas?. Dopo essere stata eliminata dal tronista Paolo Crivellin, l'ex corteggiatrice è stata avvistata a Milano mentre baciava il famoso Yo youtuber americano. Realtà o finzione? Bacio vero o per spot pubblicitario? Il settimanale Spy, nell'ultimo numero in edicola, ha rivelato tutta la verità. L'incontro tra Cameron e Giorgia è avvenuto in maniera casuale dopo che Dallas ha sfilato per Dolce e Gabbani. Il noto marchio di moda ha poi organizzato un contest per cercare una regina adatta a Cameron in galleria Vittorio Emanuele. Tra la folla era presente pure la Caldarulo che è stata subito notata dai fotografi che l'hanno spinta verso Cameron. Dallas ha così baciato Giorgia, un bacio che, almeno inizialmente, doveva restare puramente una mossa mediatica. E invece si è trasformato in qualcosa di più visto che Cameron si è interessato davvero all'ex corteggiatrice di uomini e donne. Il ragazzo ha invitato la barese a cena e i due si sono scambiati il numero di telefono. Il giorno dopo lui è volato a casa, negli Stati Uniti, e appena è atterrato ha subito scritto a Giorgia. Che, a quanto pare, è al settimo cielo per questa novità amorosa. Ora l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin rischia di diventare la nuova testimonial di Dolce e Gabbana ma soprattutto la nuova fidanzata di Cameron Dallas. Insomma, dopo l'eliminazione alla corte di Maria De Filippi per Giorgia si è chiusa una porta ma si è aperto un portone. Chi sono Cameron Dallas e Giorgia Caldarulo?. Cameron Dallas ha 23 anni ed è uno youtuber, modello e attore americano. È molto seguito sui social network ed è l'idolo delle teenager. Giorgia Caldarulo ha 20 anni, è nata e cresciuta a Bari, ma da qualche anno vive a Milano dove studia scienze dei beni culturali.